Da Tokyo, Cibulcova regola Suarez. Dominica Cibulcova si aggiudica l'incontro più atteso al Toray Pan Pacific Open. La quinta testa di serie impiega poco più di un'ora e venti per piegare Carla Suarez Navarro. Doppio 63. Una pronta reazione dopo la prematura eliminazione Open per mano di un'indemoniata Sloane Stephens. La Slovacca, finalista sul cemento a New Haven, può recitare un ruolo importante all'interno del torneo. In equilibrio il confronto tra Pavliukenkova e Bellis. Apertura di stampo americano, la stellina di San Francisco. 18 anni e un futuro luminoso, vince il primo parziale per 6 giochi a 4. La Pavliukenkova, KO al 1-T a Flushing Madovs con l'Amschale, ha la giusta reazione e ribalta la partita. 60 per Entorio, 64 al terzo. Sempre in 3 set il sigillo di casacchina e Puig. La prima gioca con la Brendle. Consueto carattere, affronta difficoltà naturali su questa superficie, replica all'incedere a stelle e strisce, prevale di forza. La Puig soffre per una manciata di minuti, ma dall'alba del secondo parziale ha pieno controllo della contesa. Strapazza la qualificata Sievola al secondo turno. Da segnalare, infine, la W della Garcia con la bielorussa Sasnovic. 64-63 Il punteggio finale: risultati Puig, SIE 26-61-61. Cibulkova, Suarez 63-63. Garcia, Sasnovic 64-63. Pavliukenkova, Bellis 46-60-64. Kasatkina, Brindle 36-62-64.